e questa sera vogliamo parlare di qualcosa che è scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 8 sì. vogliamo leggere il Vangelo di Marco, capitolo 8 e leggeremo i primi dieci versi Marco Marco Vangelo di Marco capitolo 8. Leggiamo dal verso 1 al verso 10. Amen, ci siamo tutti? Amen. In quei giorni Essendovi una folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro, ho pietà di questa folla, perché sono già tre giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. E se io li rimando dei giuni a casa, verranno meno per via. Alcuni di loro infatti sono venuti da lontano e i suoi discepoli gli risposero come potrebbe qualcuno saziare di pane costoro qui nel deserto ed egli domandò loro quanti pane avete essi dissero sette allora egli ordinò alla folla di sedere per terra e presi sette pani rese grazie li spezzò e gli diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla ed essi li distribuirono avevano pure alcuni pesciolini, dopo averli benedetti, ordinò anche quelli, che anche quelli furono distribuiti alla folla. Così essi mangiarono a sazietà, e i discepoli portarono via sette panieri di pezzi avanzati, o quelli che avevano mangiato erano circa quattromila. Poi li licenziò, e subito salito in barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dhamma, Dhamma Nuta Amen. perché abbiamo letto questo passo? perché spesso noi basiamo la nostra vita basiamo quelle che sono le nostre necessità su ciò che abbiamo e facciamo nella nostra vita molte volte i conti uman umanamente consideriamo quello che abbiamo consideriamo le nostre forze e tiriamo le somme si fa, diceva io avevo problemi perché non potevo poi fare un'altra operazione facendo questa operazione perché? perché spesso noi facciamo i conti alla maniera umana delle nostre situazioni Apriamo il nostro portafoglio guardiamo e diciamo con questi soldi io devo ricomprare questo e non ce la faccio Iniziamo a pensare, è eh, lunedì mio marito deve partire, e come devo fare? Guardiamo tante difficoltà, io non ho le bollette, e non abbiamo eh, le, le finanze per poter sopperire, e non ci sono proprio, non è che uno dice, vediamoci qualche cosa. Non c'è nessuna possibilità. Però noi non mettiamo dei nostri conti di Dio. ed è questo di cui dobbiamo parlare questa sera che nella nostra vita in quello che noi facciamo in quello che noi pensiamo in quello che noi diciamo dobbiamo inserire Dio perché Dio non è lontano dalla nostra vita prima che io mi convertissi avevo sempre questo pensiero vabbè Dio sta là io sto qua io c'ho i, i, i, i miei pensieri, i miei problemi e lui, lui, lui, lui, lui c'è i suoi pensieri e i suoi problemi la realtà non è così Dio non è là, non è un Dio lontano ma Dio è qua, è con noi, è in mezzo a noi, e di più vive nel nostro cuore, quando noi permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita. E quando Dio entra nella nostra vita non è più un estraneo, ma inizia a prendere parte a tutto quello che succede nella nostra vita. Finché Dio è fuori dalla nostra vita, e allora siamo veramente dei problemi. Perché possiamo far forza soltanto su quello che abbiamo possiamo contare solo sulle nostre forze ma quando Dio inizia a entrare dentro di noi allora non ci sono più solamente le nostre forze ma c'è Dio che è con noi e sapete non è poco perché Dio ha creato i cieli e la terra ha creato tutto l'universo tutto quello che noi possiamo vedere addirittura esplorare nello spazio con i telescopi l'ha creato Dio e a tutto gli appartiene E la cosa più bella che Dio dice che ha dato, ci ha dato oltre Gesù anche tutte le altre cose quindi Dio ci provvede per ogni cosa di cui abbiamo bisogno per ogni nostra necessità però questo succede quando noi permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita sapete, Dio è molto educato non è che Dio entra di prepotenza nella nostra vita tu mi devi seguire no Gesù non ha mai obbligato nessuno a seguirlo. Gesù ha sempre detto ci sono due strade, una larga e una stretta. Decidi quale strada vuoi prendere. Però devi sapere che la strada larga ti porta all'inferno e la strada stretta ti porta in cielo. Sapete, noi siamo liberi di scegliere nella nostra vita qualsiasi cosa vogliamo fare. Quello che non possiamo scegliere sono le conseguenze delle nostre azioni che cosa vuoi dire noi siamo liberi di decidere quello che vogliamo fare della nostra vita Vuoi andare a commettere un omicidio tu sei libero di poterlo fare puoi prendere una pistola puoi andare là e puoi sparare questa persona ma quello che tu non sei libero di fare è di scegliere le conseguenze che quel gesto ti porterà perché quando tu andrai là e ucciderai una persona a parte che bisogna vedere se l'altro c'ha una pistola quindi se effettivamente riesci nel tuo intento però non sai quello che succederà dopo se ti arresteranno non sai quello che sarà la conseguenza delle tue azioni noi dobbiamo fare le decisioni e poi verranno le conseguenze e oggi noi paghiamo tante liate per esempio nella scuola tanti potevano continuare la scuola e l'hanno lasciata tanti potevano avere un lavoro all'estero e sono rimasti in Italia Tanti potevano curarsi la salute e non lo hanno fatto. E poi a distanza di anni queste cose ci hanno causato dei problemi. E molte volte noi diamo a Dio dei problemi che sinceramente Dio non c'entra niente. I problemi di tante situazioni non sono di Dio, ma sono i nostri. Perché siamo noi la causa che l'ha generata. Se io mi ridico con tutte le persone che abitano vicino a casa mia non posso pretendere che poi quando ho bisogno di qualcosa le persone mi aiutino. è vero o no? la Bibbia dice quello che noi seminiamo con la nostra vita quello anche ne cui diremo. se io non uh, in, uh, vado da un maestro per imparare a suonare il pianoforte non posso pretendere di mettermi dietro il pianoforte e fare Mozart o Schubert è vero o no? perché quello che noi seminiamo nella nostra vita anche voi lo raccoglieremo per questo è importante che noi seminiamo bene seminiamo bene con la scuola seminiamo bene anche nel nostro matrimonio perché tutto quello che noi facciamo avrà delle conseguenze è un po' come una porta in cui tu vai a mettere un chiodo oggi metti un chiodo domani metti un chiodo dopodomani metti un altro chiodo quando Dio viene nella tua vita Dio ti perdona e tu immagini di togliere tutti i fiori, però le conseguenze molte volte rimangono tante volte le cose che abbiamo fatto purtroppo continuiamo a pagarne il prezzo ancora oggi e Dio in questo non c'entra proprio niente una volta parlando con una persona disse ma ci sono tutte queste guerre Dio che cosa fa? ma le guerre non le ha volute Dio le guerre le hanno volute le persone che per interesse di avidità o di denaro stanno cercando di fare le cose per il loro proprio interesse Dio non ha avuto la povertà dell'uomo ma ci sono grandi poteri che vogliono sfruttare le risorse del terzo mondo e per questo non permettono al terzo mondo di svilupparsi Dio con tutto questo non c'entra proprio niente l'uomo è la causa della sua stessa rovina se noi stiamo inquinando i mari, le terre qui che ormai si chiama la terra dei, dei fuochi dove non si capisce che cosa ci sta sotto la terra se rifiuti chimici se scorie nucleari, nucleari se roba, non si capisce quello che c'è sotto e sopra ci si vanno a coltivare i pomodori non possiamo pretendere poi da Dio se le nostre vite si amavano perché purtroppo le conseguenze delle nostre azioni sono soltanto un disastro tutto quello che noi facciamo senza di Dio non può produrre niente di buono ma quando Dio entra nella nostra vita allora le cose iniziano a cambiare e allora anche se ci sono delle malattie Dio ci può guarire anche se abbiamo sbagliato nel passato Dio può aggiustare i nostri errori Dio può prendere la nostra vita che è fatta a pezzi raccogliere tutti i pezzi e metterli di nuovo insieme Lui lo può fare perché Dio non opera in base a quello che noi abbiamo nella nostra vita, ma Dio opera in base a quello che Lui è. E Lui è il creatore dell'universo. Allora Gesù si trovava qui e c'era una grande folla che erano tre giorni che erano con Lui e non mangiavano. Pensate che bello. Delle persone che per stare dietro a Gesù non mangiano. Per non dover ascoltare la predicazione di Gesù. Guarda, che ci sono invece tante persone che quando devono venire in chiesa cioè non possono venire perché è una cena. <ride> e molti mettono, soprattutto in Italia, questo, mettono il cibo davanti a Dio. Ma queste persone no, queste persone mettevano Dio davanti al cibo, erano lì per tre giorni a seguire Gesù, per poter ascoltare quello che Gesù diceva e quello che Gesù insegnava. Pensate, senza mangiare, senza bere, probabilmente, erano lì e Gesù disse, adesso sono passati tre giorni, però adesso che finiamo questa riunione, un culto di tre giorni, succederà che queste persone per la strada vengono meno, perché non hanno fisicamente neanche più le forze, perché sapete, là erano nel deserto, non erano in un clima neanche molto accogliente e allora Gesù dice dobbiamo fare qualche cosa sapete la cosa bella che quando noi siamo nei guai, nei problemi molte volte non siamo neanche noi che chiediamo aiuto al Signore. Signore ma è Dio stesso che da, da là ci guarda e dice qua dobbiamo fare qualche cosa perché lui sa che le nostre forze stanno per venire meno sa che abbiamo sofferto tanto e allora la mano di Dio si inizia a muovere Dice, qui dobbiamo fare qualcosa. Che cosa abbiamo? E il discepolo dice, vabbè, abbiamo un po' di pane, qualche pezzetto di pane, qualche pesciolino. Non so che pesci potevano essere, se alici, aringhi, non lo so. Ma sicuramente non erano eh, salmoni enormi o cose del genere, che parla di pesciolini. Però Gesù dice, vabbè, avete poco, datemelo a me sapete l'importante nella nostra vita non è se abbiamo tanto o abbiamo poco l'importante nella nostra vita non è se siamo tanti o siamo pochi l'importante è che noi prendiamo tutto quello che abbiamo e lo affidiamo nelle mani di Dio per questo Dio aggiusta gli errori della nostra vita perché che tu sia rimasto con tanto o con poco non è importante se tu hai sbagliato nella tua vita hai perso il lavoro, sei senza lavoro non è importante Prendi le cose poche, quelle poche cose che tu mettile nelle mani di Dio e vedrai che Dio farà un miracolo. eravamo con una sorella che diceva io ho un problema perché mio marito lunedì deve partire. Come dobbiamo fare? E gli dice, vieni qua preghiamo, non ci sono problemi. Signore, tu sai com'è la situazione. E vedi quello che devi fare e appena la sorella è arrivata a casa è arrivata anche la risposta di Dio perché Dio prende quel poco che c'è e lo moltiplica fa uscire le cose da sotto le pietre cose che non esistono più le tira fuori per portare a noi inventa locali comunale dove i locali comunali non ci sono perché perché lui è il creatore dell'universo un giorno c'era una vedova che aveva sapete un periodo di carestia e aveva soltanto un po di farina qualcosina così e a un certo punto questa vedova si andò a girare il video di un uomo di Dio che stava venendo. Questo uomo di Dio era lì. E quando guardò questo uomo, questo servo del Signore, questo servo del Signore la guardò e disse preparami da mangiare!» <ride> E quello lo guardò, no? Dice, Ma «Io c'ho soltanto un po' di farina qua!» Però... Dato che tu sei un uomo di Dio e detto questo, e ti preparano, preparano una focaccina, la mangeremo e poi moriremo. E con quella focaccina vissero lui e la vedova per tanti anni. <ride> Perché la farina non cessò mai. Perché Dio moltiplicò quel poco che c'era e ne fece diventare tanto però guardate la fede di questa vedova che non disse ma io un po' di farina ce l'ho non me la mangio io non bello nessuno disse quel poco che io ho la dividiamo facciamo metà io e metà tu e poi se dobbiamo morire moriamo Sembra strano però molte volte più le persone hanno e meno condividono non so se ci avete mai fatto caso a questa cosa le persone che meno contribuiscono agli uomini poveri sono quelli che hanno i soldi invece le persone che sono nella necessità i bisognosi sono quelli che conoscono i problemi conoscono le sofferenze degli altri e sono quelli che quando vedono un bisogno gli si apre il cuore e anche il portafoglio e cercano di fare tutto il possibile per poter aiutare gli altri c'era una vedova un'altra vedova che aveva soltanto quattro spiccioli Ah, sì, no. E un giorno andò al tempio, ho i quattro spiccioli e li diede per Dio. Era tutto quello che aveva. Gesù disse questa donna, ha offerto più di tutti gli altri messi insieme. Perché non ha dato del suo superfluo, non ha dato di quello che aveva in più, ha dato di tutto quello che aveva. E Dio benedisse quella donna. Io sono convinto anche se non è scritto che quella donna non è andata a casa senza niente Amen. ma che Dio gli abbia provveduto da mangiare per tanti e tanto e tanto tempo Amen. Amen. Amen. Dio fa le cose non in base alle nostre forze ma perché lui è il credore dell'universo ultimamente io stavo pregando un po' davanti al Signore perché c'erano diversi problemi in mezzo a noi. Signore qua come dobbiamo fare? qua ci vorrebbe un po' di secondi e già noi so mi hanno chiamato che ci hanno trovato dei suggerati carne e pesce abbiamo riempito un congelatore di gilionati e un altro congelatore dall'altra parte e non sappiamo che cosa dobbiamo fare con tutti questi suggerati e infatti il Natale organizzeremo una bella mensa per i pochi perché Dio fa le cose non in base alle nostre forze altrimenti non ci sarebbe gloria per lui se noi avessimo la capacità di poter affittare un locale non ci sarebbe stata gloria per lui ma tanto che Dio ci ha provveduto in maniera soprannaturale gloria a Dio se si avesse avuto tutta la possibilità di potersi operare di potersi curare di poter fare tutto non ci sarebbe stata necessità di dare gloria a Dio ma invece Dio stesso la sua mano e allora diamo gloria a Dio Dio ci vuole sempre stupire, Dio ci dimostra che Lui è Dio non perché noi abbiamo la capacità e la forza di poter fare una cosa, ma perché Dio prende le cose inutili, le cose scartate dal mondo, quello che le persone di questo mondo buttano e ne fa qualcosa di grande per il Regno di Dio. E noi vogliamo essere grandi per il Regno di Dio, non per le nostre capacità, ma perché Lui ci porta avanti. <coughs> e Gesù prese questi quattro mani questi due pesciolini e... immaginate 4000 persone quattro pezzi di pane, quattro pagnotti di pane, due pesci 4... dare da mangiare a 4000 persone voi che avreste fatto? Eh, vabbè, adesso prendiamo la coda del pesce, la diamo ad uno, una mollichina ad un altro, non lo so, magari i bambini ci diamo qualche pezzo migliore, no? Gesù disse sedete e facciamo una cosa. Ringraziamo Dio. E loro si sedettero e ringraziarono il Signore. E lì successe il miracolo. Che le persone passavano i pani e questi pani non finivano. Passavano i pesci e i pesci non finivano. Perché quando noi ringraziamo il Signore, anche per le poche cose che abbiamo, e' lì che Dio ci abbona delle grandi cose. Perché il fedele nel piccolo Dio gli darà anche tanto. Se tu sei fedele nelle piccole cose, allora Dio te ne darà tante. Se tu dici la verità nelle piccole cose, allora Dio te ne darà tante. Se tu sei fedele nelle piccole tentazioni del diavolo, allora Dio te ne darà tante dobbiamo imparare ad essere fedeli nelle piccole cose anche se abbiamo solo quattro pane e due pesci quei quattro pane e due pesci davanti a Dio sono la cosa più bella che c'è io ricordo la testimonianza di un fratello che adesso non sento da parecchio per dire la verità e questo fratello aveva un ristorante poi per una ragione o l'altra è chiuso questo ristorante e con due figli un giorno si ritrovò senza niente da mangiare a quattro di loro vivono soltanto un uovo e immaginate la scena intorno alla tavola mamma, padre i due figli e un uovo al centro della tavola e eh, si guardavano tutti e quattro in faccia no? e questo fratello dice facciamo schiattare il diavolo ringraziamo il Signore per questo Così fece un altri. Signore, ti ringraziamo per quest'uomo che ci hai dato da mangiare. Amen. Appena dissero a me, me suonare il campanello. C'è Si alzarono, andarono ad aprire la porta ed entrarono tanti camerieri con tanti passori bene di mangiare. Che si ne la casa di mangiare. Che hanno mangiato per qualcosa come. 20-30 giorni. Non vi racconto tutta la storia perché c'è un grande retroscena dietro tutta questa storia, ma Dio aveva operato in maniera soprannaturale. Perché Dio vede la fede del piccolo. Dio vede quando tu sei fedele nelle piccole cose e ti ricompenserà con grandi cose. Alleluia. E se noi siamo fedeli nella nostra piccola vita, insignificante, per molti aspetti, Dio ci farà essere grandi nel regno dei Cieli tu vuoi essere grande nel regno dei Cieli allora devi essere venuti qui sulla terra piccole cose perché Dio moltiplicherà tutto quello che ti ha dato Dio ti darà nelle mani tante di quelle cose che tu non hai idea un giorno un piccolo re si chiamava Salomone fece una, una richiesta a Dio Dio lo visitò di notte e disse chiedimi quello che vuoi e Salomone fece questa richiesta signore tu sai io sono un giovane re sono piccolo sono un bambino ti chiedo di darmi sapienza per poter essere un buon re per poter riuscire a fare bene le cose piccole che tu già mi hai dato e sapete Dio come lo rispose dato che non mi hai chiesto soldi denaro, oro, io te ne darò tantissimo. Dato che non mi hai chiesto una vita lunga, vivrai tanti anni. Io non solo ti do la sapienza che tu mi hai chiesto, ma ti abbondrò in ogni cosa che farai. Ti darò vittoria su tutti i tuoi nemici, ti darò pace. In ogni cosa che tu farai, io sarò contento. Dio sta cercando persone che siano fedeli nelle piccole cose fedeli con quel poco che oggi abbiamo pregando, mettendo tutto nelle sue mani come quei discepoli che presero questi quattro panni e li dietro a Gesù, Signore fai tu perché io con quattro pani non posso andare a mangiare 4.000 persone ma tu lo vuoi, Perché? fai tu e Dio fa noi abbiamo un Dio che fa questa è la bella cosa non abbiamo un Dio fatto di gesto di legno che lo mettiamo là che tu parli ma quello non ti sente noi abbiamo un Dio che esiste che è reale e che soprattutto fa che quando c'è una ciste questa ciste sparisce. quando c'è bisogno economicamente provvede, che provvede per un lavoro che provvede per le cose di cui ne abbiamo bisogno tutti i giorni perché? perché lui ci ama sapete perché Gesù moltiplicò questo mangiare? questo cibo? Di se ho pietà di questa cosa Dio quando ci guarda ci ama e molte volte ha pietà della nostra situazione non è come le persone che tu stai male e se ti possono mettere i piedi in testa te li finiscono di mettere per di ucciderti Dio invece ti guarda con amore ed è l'unico che quando tu sei nella fossa ti, ti dà la mano e ti tira fuori se tu lo fai entrare nella tua vita allora che questa sera noi possiamo permettere a Dio di entrare davvero nella nostra vita di prendere parte a tutte le situazioni che ci sono nella nostra vita così che lui possa fare grandi cose con le piccole cose che noi abbiamo e che siamo amén Gesù gli diede ai discepoli e i discepoli distribuiranno tutto questo alla folla e oggi noi siamo diventati discepoli di Gesù Cristo quindi Dio stesso ci dà delle cose in mano che noi poi dobbiamo dare ad altri. Se sei qui se sei qui perché hai scelto di seguire Gesù, Dio ti darà tante cose in mano. La prima è la parola di Dio, è la Bibbia. Ma Dio non te la dà perché la devi avere solo per te. Te la dà perché tu la devi prendere e la devi dare ad altri che hanno bisogno. E qualsiasi cosa Dio ti darà non sarà mai per te. Ma Dio te la darà sempre per darla là anche se servirà prima a te. Perché quando noi leggiamo la Bibbia, anche quando stasera noi stiamo predicando, il primo che sta ricevendo sono io. Ma io sono qui per dare il pane a voi. Vediamo veramente le cose che Dio ci vuole dare. E facciamole. Moltiplichiamole. Per tante e tante e tante altre che abbiamo bisogno. Amen. Amen.